Ciao, sono Danilo, ho 26 anni, vengo da Cagliari e ho appena terminato la mia esperienza di stage eh, di 6 mesi presso una società che si occupa di business consulting, nel ruolo di junior account manager. È stata un'esperienza molto formativa, eh, sicuramente perché mi ha permesso di affinare delle competenze al lato corporate che non avevo e poi mi ha consentito anche di eh, assumere un ruolo meno operativo che era quello che fondamentalmente avevo in Italia e di contribuire anche con le mie idee e la mia mente uh, a diversi progetti e iniziative. L'ambiente allora, lavorativo qui è diverso rispetto all'Italia perché comunque ti senti mente e corpo nelle iniziative uh, lavorative. Eh, per quanto riguarda invece il rapporto con i cinesi onestamente non ho avuto alcun problema, eh, forse l'unica difficoltà magari è instaurare un rapporto personale oltre la vita lavorativa, quindi eh, ok durante, durante la giornata lavorativa tutto fluisce in maniera abbastanza semplice eh, però poi finisce lì. Ci sono due parole che ho imparato particolarmente bene, ciao che è il, la, la parola per appunto, indicare il, il cibo <ride> di cui ci nutrivamo eh, tendenzialmente su base giornaliera, e poi eh, un, diciamo, un alimento che ho odiato particolarmente qua è la shansai, che è il coriandolo, che è diciamo, una, una, una spezia, se così si può chiamare, che ho trovato praticamente in ogni alimento e ho sempre detestato. Sì, mi piacerebbe lavorare in Cina e fortunatamente ho la, mia, la, mia socie la società per la quale lavoro mi ha eh, offerto un contratto di lavoro, pertanto eh, la mia esperienza non terminerà qua, ma proseguirò qua in Cina per un tempo che, si è, che è abbastanza definito, ma... Eh, andrà probabilmente a proseguire nel tempo. Un'esperienza che eh, se di emozioni si può parlare sia negative che positive, forse una negativa è la totale assenza di empatia dei cinesi. Non riescono a, mh, ad entrare, eh, a, a capire le tue emozioni e a capire i tuoi stati d'animo. Uh, e poi invece un'emozione sicuramente positiva è stata l'offer of employment che ho ricevuto uno degli ultimi giorni che stavo qua. Zaijian!